Perché lo sport non è naturalmente solo quello di Cagliari, di Dinamo, delle società professioni Un grande ottimismo, la squadra di, eh, di Coach Pozzecco naturalmente è pronta a ripartire come tutte le squadre come e come tutti, eh, tutti noi perché lo sport non è naturalmente solo quello di Cagliari, di Dinamo, delle società professioniste ma eh, tutti hanno sofferto dal non poter eh, muoversi in questa quarantena Allora parliamo eh, oggi con Maria Pina eh, Casula che è il presidente per quel che riguarda la eh, Sardegna dell'Unione Italiana Sport per Tutti ed è con noi, buongiorno Buongiorno Ecco, Le volevamo chiedere subito in apertura quanto è stato difficile per i suoi associati che in Sardegna sono 23.000 eh, diciamo rimanere chiusi in casa per tutto questo tempo eh, Guardi, è stato è stato, difficilissimo, è stato difficilissimo, però eh, devo dire che i nostri istruttori tecnici sono bravissimi, sono riusciti a mantenere con gli associati un rapporto costante, quindi attraverso tutta una serie, una serie di attività che si sono potute fare anche da casa. Abbiamo affrontato con, eh, con la giusta consapevolezza questo grave momento di, di crisi sanitaria, cercando di dare tutto il supporto possibile agli associati. Eh, la nostra organizzazione, come lei giustamente ha detto, si occupa di, in particolare di sport, di sport sociale, di sport eh, amatoriale, eh, come noi lo definiamo sport per tutti, ovvero un'attività un sportiva e motoria alla portata di tutte le persone, quindi dai bambini. Con un'attenzione particolare anzi a quelle fasce più deboli della popolazione quali appunto bambini e anziani eh, quindi in questo momento di grave pandemia dove gli anziani sono stati eh, le persone più, più vulnerabili abbiamo ho cercato in tutti i modi di stare il più vicino possibile, continuando a garantire con le dovute eh, accortese, con le dovuto, la dovuta adattabilità, eh, diciamo, continuando a garantire quell'attività motoria anche all'interno dei propri appartamenti necessaria per eh, continuare ad avere uno stato di, di salute eh, apprezzabile. Voi avete creato una serie di video, no? di tutorial, quindi di lezioni online, per fruibili da casa, vero? Assolutamente sì. E come avete fatto? Eh, quindi attraverso, attraverso dei video tutorial eh, di, realizzati dai, dagli istruttori della durata di una quindicina di minuti circa, eh, inviati quotidianamente attraverso i canali dell'associazione. Dell con allenamenti scritti che le persone e gli adulti hanno potuto realizzare nei propri appartamenti. Eh, C'è stata, dicevo prima, una, una grande adattabilità, quindi eh, potendo fare le attività sportive non solo con gli attrezzi ginnici tradizionali, ma utilizzando anche eh, mh, gli oggetti a disposizione dei propri appartamenti, quali ad esempio bottiglie o libri nel caso non si avessero pesi. o mh, utilizzati come rialzi appunto per fare gli esercizi, ma allo stesso tempo anche le sedie, i divani, le panche, che oltre che essere utilizzati per fare eh, quegli esercizi che alcuni anziani non potevano fare stando a terra, eh, sono stati utilizzati anche però con altre, con altre funzioni, ad esempio il divano eh, appoggiando sopra le, le gambe per fare delle, delle attività eh, sul tappeto, diciamo. Adesso invece con la fase 2 si riparte, c'è la vostra nuova campagna e soprattutto è incentrata anche sui campi estivi per i bambini. Assolutamente sì. Sì. I campi estivi sono, a parte una nostra peculiarità di tutti i comitati WISP presenti sul territorio della Sardegna perché eh, riguardano un importante strumento per eh, la conciliazione dei tempi casa lavoro per le famiglie, eh, è già da oltre un mese infatti che ci stanno chiamando per capire con quale, se i centri estivi potranno riaprire e con quali modalità. Oggi fortunatamente con le linee guida eh, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri però o due giorni fa possiamo dire che i centri estivi ripartiranno naturalmente con tutta una serie di accortezze per quanto riguarda la, la tutela sanitaria e quindi la sicurezza e eh, modalità differenti anche per esempio nel rapporto tra eh, educatori e bambini Bene. Poi Dovremo. ricordiamo che voi anche durante questo periodo di lockdown l'organizzazione ha lavorato insieme ad altre associazioni, Save the Children con Caritas, anche per pagare bollette per aiutare persone che erano in difficoltà e non solo in difficoltà perché non si potevano muovere. Grazie Presidente.